Come faceva notare il consigliere Palumbo, questa insomma, diciamo che è una interrogazione un po' superata, però ho comunque quello che ci tengo a dire è che per quanto concerne il trattamento economico riconosciuto al dottor Rota dal suo precedente lavoro, datore di lavoro, quindi eh, ATM, questo stipendio è stato sempre pubblico e eh, pubblicato appunto sul sito sia del Comune di Milano sia sul sito anche dell'ATM e ancora adesso è visibile, per cui se c'è una curiosità da sciogliere in questo senso, diciamo che questi dati sono disponibili con un semplice accesso ad internet. In quanto allo stipendio fisso pattuito per il dottor Rota sappiamo che come da avviso di gara questo era pari appunto a 140.000 euro quindi perfettamente in linea con quelle che sono le esigenze, un po' come dire eh, l'andamento che abbiamo voluto imprimere eh, ad ATAC in senso di efficientamento, riduzione anche degli sprechi, ottica diciamo di, di maggiore rigore. E questo era uno stipendio, come appunto oh, ricordava il consigliere, pubblicato con un apposito avviso oh, pubblicizzato nell'opportuni sede anche su quotidiani nazionali. Per cui diciamo che le informazioni sono tutte eh, esattamente fruibili. E, eh, per quanto concerne la parte variabile appunto, sarà oggetto oggetto anzi di eh, eh, contrattazione con, eh, con l'azienda e è evidente che la parte variabile sarà comunque contenuta nel limite massimo che è pari a 240.000 mila euro che sono gli stipendi attribuiti. Quindi diciamo che confermo esattamente che questa politica di riduzione dei costi anche del personale in azienda è completamente eseguita da questa amministrazione e anzi direi che questa interrogazione è proprio un'occasione per mettere in evidenza il cambio di passo che c'è stato rispetto eh, al passato. Ricordo che il precedente direttore generale aveva una quota fissa del suo stipendio di 200.000 euro e parliamo quindi del, del, del servizio prestato nel corso del, del 2016 quando l'azienda comunque aveva appena chiuso un bilancio di esercizio con una perdita di 70 milioni di euro. E per non ricordare poi evidentemente anche tutti gli stipendi che sono stati eh pagati ai vecchi direttori generali, eh parliamo ad esempio del 2013 in cui sono stati liquidati ben 1 milione e 400 mila euro, e inclusivi anche diciamo, del, de, de, degli accordi transattivi di uscita per non parlare anche dei 950 mila euro pagati nel 2012 sempre inclusivi anche dell'accordo della de, dell transattivo per l'uscita quando all'epoca l'azienda perdeva ben più di 70 eh, milioni di euro quindi confermo quanto detto eh, questa amministrazione ha previsto quota fissa 140 mila euro una quota variabile legata agli obiettivi pari al massimo a 100 mila euro e Ricordo anche e anticipo anche che i dati di esercizio 2016 segnano una perdita che è grosso modo dimezzata rispetto a quella dell'anno precedente. Grazie.